Altri dieci dollari, oltre i dieci che ti ho dato per la benzina. Potevi tornare, ma potevi anche non tornare. Arrischiavo troppo. Ma non ti fidi di me, Sam. Fidarmi? L'ultima volta che mi sono fidato di una pupa è stato a Parigi, nel 40. È uscita dicendo che andava a comprare un fiasco di vino. Due ore dopo, i tedeschi invadevano la Francia. Oh, mi dispiace, Sam. Non sviare il discorso, ridammi il resto.